Amici delle fonti TV, ben trovati a questo nostro approfondimento sulle fonti Instant Focus, un approfondimento che, come leggete in sovrimpressione, parlerà di varie realtà di cui peraltro eh, parliamo e comunichiamo ogni giorno. Partiremo dalla situazione sicuramente difficile del mercato, non solo del mercato finanziario, anzi in questo approfondimento parleremo della realtà quotidiana, del, dell'economia reale che è quella che ci interessa di più e soprattutto parleremo di business, che cosa significa fare business oggi, di cosa significa fare impresa oggi con tutte le difficoltà che ci circondano, però come ben sapete vogliamo dare una lettura anche eh, propositiva non possiamo eh, mettere da parte le difficoltà reali che viviamo e attraversiamo ogni giorno però cercando di capire anche come far a superarle perché di questo si tratta e allora eh, il modo giusto per farlo è indubbiamente parlare con chi tutti i giorni fa impresa chi tutti i giorni eh, deve svolgere mille compiti per guardare al futuro e parleremo proprio di questo presente e futuro soprattutto per capire anche come il mondo del lavoro e del business si è evoluto in questi ultimi anni ormai perché ripercorreremo un arco temporale abbastanza, abbastanza lungo. Allora, eh, grazie per avermi raggiunta in studio. Eh, Giuseppe Mura, CEO di Lubea, eh, ben trovato, grazie per essere con noi. Grazie a te, Emanuela, è un piacere essere qui eh, con voi e eh, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di comunque presentare l'azienda a titolo personale come amministratore, ma anche, a anche in rappresentanza di tutti i suoi dipendenti e collaboratori che sono insomma i principali artefici della realtà che oggi, di cui oggi andiamo esatto. a parlare. Eh, sai, ci diamo del tu perché è molto più facile anche affrontare questi temi, spesso nei nostri approfondimenti parliamo con eh, referenti dei settori che più costituiscono eh, come dire, il tessuto produttivo del, del nostro paese, dell'Italia. Per quanto ti riguarda parliamo del settore delle telecomunicazioni negli ambiti dell'ingegneria e della progettazione delle reti radiomobili e in fibra ottica nel nostro paese. Ovviamente eh, lascio a te la parola, eh, però insomma con questa premessa, con la premessa che un po' stavo facendo anch'io, è un momento delicato per chi vuole fare impresa, e Quindi come si affronta un periodo come quello di oggi e quali sono gli ostacoli principali che si incontrano? Guarda, come dice giustamente, l'azienda opera nel settore delle telecomunicazioni, appunto negli ambiti di ingegneria e della reti dei radiomobili in fibra ottica. Come il nostro, eh, consiglio prima di dare un'indicazione generale sui tipologia di servizi che noi offriamo ad alto livello e poi scendiamo appunto nel dettaglio e anche eh, per dar, dare un'idea al nostro pubblico su, come, eh, su quali sono gli ambiti nei quali l'azienda opera e come l'azienda è coinvolta anche nelle problematiche di cui tu appunto accennavi poco fa. L'azienda, il nostro portafoglio di offerta si, sì, diciamo, eh, si esplica su più diverse tipologie di servizi come consulenza, quindi servizi di pura consulenza, quindi fornitura di competenze ai nostri principali clienti che sono i principali player nel settore della TLC, eh, eh, appunto nel, sia nel mondo wireless che quello in fibra. Abbiamo, eh, lavoriamo direttamente con clienti come ZTE, come Ericsson, come Passweb, come Sirti eh, Inuit, tutti comunque, i principali player che oggi operano in questo settore. Quindi c'è una parte consulenza e una parte servizi professionali, eh, cioè attività che noi portiamo avanti eh, in full auspicio. Sempre legate al mondo della progettazione delle infrastrutture e delle reti di telefonia. Quindi c'è una parte di consulenza che copre la parte ingegneria e progettazione, e una parte proprio di pura progettazione che svolgiamo in house per conto dei nostri clienti. L'azienda, ehm, io ho 25 anni che lavoro nel settore del TLC, eh, diciamo, eh, ho, mh, eh, ho sempre seguito la parte della consulenza, quindi all'azienda è dato un orientamento molto consulenziale nella prima fase iniziale. Dal 2020, eh, quindi dalla pandemia, da quando comunque si sono cominciati a... Sì, insomma, partiamo con la prima crisi esatto. eh, più vicina e più lontana, Esa esatto. perché poi dipende da, da dove la guardiamo. Esa ecco. Esattamente, esattamente. Quindi, dire, da, eh, dal 2020 eh, i nostri clienti hanno cominciato a chiederci in maniera sempre più importante lo svolgimento di attività legate proprio al deployment delle reti, più che alla consulenza. La consulenza è sembrata avanti, però si sono aumentate le richieste da parte degli stessi clienti verso l'erogazione dei servizi olezionali, quindi servizi più attinenti, allo sviluppo quindi delle eh, infrastrutture in termini di progettazione. No? A valle di queste richieste abbiamo cominciato a valutare la possibilità di estendere anche questa nuova area e attualmente l'azienda nel 2022 ha, eh, lo scorso anno ha creato due divisioni molto importanti al proprio interno eh, legate all'erogazione dei servizi professionali proprio negli ambiti sia della fibra ottica che eh, delle, delle, del mondo wireless, degli operatori radiomobili. Per darti un'idea, la crescita che abbiamo avuto in questo secondo settore è stata molto, molto importante, soprattutto nell'ultimo anno. Eh, Nell'arco tu considera che in termini di fatturato nel 2021 la parte dei servizi professionali cubava in azienda un 10% rispetto al 90% era sulla consulenza rispetto al fatturato totale. Quest'anno, dato al 31 ottobre, dopo appena 10 mesi che eh, abbiamo appunto costituito queste divisioni interne di servizi professionali, oggi l'incidenza della parte dei servizi professionali è di un 30% contro il 70% totale della consulenza. L'obiettivo per l'anno prossimo è quello di arrivare a un 50-50. Ma questo non vuol dire che si è ridotto il fatturato sulla consulenza a beneficio della parte dei servizi professionali. Eh, tu consiglia che l'azienda dal 2020 al 2022 ha raddoppiato il suo fatturato. Quindi voglio dire, è cresciuta sia la consulenza che la parte dei servizi professionali, per quanto per, però la parte dei servizi professionali hanno, hanno avuto un'incidenza molto molto importante. Questo perché te lo sto dicendo? Perché poi è questo, è la parte del, del netto deployment, proprio dello sviluppo della rete, dell'infrastruttura della rete, sono sì. i temi a cui appunto è molto, è molto vicino il PNRR no? e anche gli obiettivi del recovery plan. Quindi, ehm, è, è, questo ti, fa, eh, ti dà già un'idea, dà un'indicazione di quanto oggi sia strategico investire molto sullo sviluppo della, della Assolutamente. rete. Assolutamente, innovazione, tecnologia, digitale, insomma tutte queste cose. E la nostra azienda sta seguendo questo trend. Che sta coinvolta dopo in maniera parleremo importante. parleremo del PNRR quando ci un po' più nel certo. futuro, perché poi è, adesso è il momento di tirare un po' le somme anche rispetto ai fondi che l'Europa ha messo a disposizione certo. dei vari Paesi membri per poter potenziare queste, eh, queste, questi elementi che tu hai giustamente citati per essere competitivi sul mercato. Eh, ti faccio solo ancora una domanda rispetto a questo, poi eh, cerchiamo anche di capire... Quali altre caratteristiche oggi occorre necessariamente avere per essere certo. attrattivi e competitivi sul mercato? Perché poi, insomma, lo sappiamo, se le imprese, le imprese si dice sempre questa frase che è vero, eh, si usa anche spesso, a sproposito, ma è così, cioè le piccole e medie imprese sono l'ossatura del nostro paese, il tessuto economico guadagna enormemente se poi le imprese seguono medie. anche una strada, che sia anche eticamente sostenibile e poi arriviamo, questa certo. è l'altra parola chiave, certo. però appunto come conciliare il momento di difficoltà con la volontà giustamente di andare nella nuova direzione, cioè quello di essere sempre più innovativi? Allora, il, sicuramente siamo in una fase molto molto complicata. Okay, nel senso che il, sono stati messi a disposizione i fondi, eh, l'obiettivo è quello di digitalizzare il paese quanto prima, questo lo si può fare con la rete, sicuramente con il processo di, eh, eh, di, di costituzione, di realizzazione della rete unica, sì. di cui poi magari parleremo più nel dettaglio successivamente, e con, e con chiaramente la, il, eh, eh, il portare a compimento i cinque piani eh, per cui, è stato, per cui il, PNR il governo ha stanziato 6,7 miliardi adesso come prima tranche per il 2023, per eh, sviluppare i piani che sono quelli del, del, del Piano Italia A1 Giga, il, il Piano Italia 5G, il Piano Sanità, il Piano Scuole e anche il Piano Isolamento. Tutti i piani che fanno che portano che porteranno poi nel 2026 come obiettivo finale a, al teorico raggiungimento dell'obiettivo della digitalizzazione del nostro paese, quindi dare la banda larga a. A tutto il territorio, eh, connettendo tutti i civici, ma anche tutta, tutta la parte, tutto il tessuto industriale del nostro paese. Il, ehm, oggi essere competitivi cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente. E infatti, fornire, per un imprenditore eh, come, fornire, come cioè, te, cosa significa? Allora, essere az... leader, anche eh. insomma, cioè dobbiamo essere leader anche come paese, cosa significa? Allora, oggi allora, il, diciamo che si parla tanto, no? In, eh, soprattutto in questi ultimi anni si è parlato tanto di cosa si intende per leadership, di cosa si intende comunque eh, di chi. Cosa deve fare, come deve essere un vero leader? Ora, innanzitutto diciamo che eh, oggi un leader, un vero leader, cioè non è qualcosa che uno impara, cioè o lo è o non lo è, punto. No, <ride> delle è una... cioè, sono delle cose per quello è così difficile trovarli. Ma allora, ci che... sono delle cose che si perfezionano esatto, ma si possono perfezionare. Esatto, o hai okay. comunque quelle, diciamo, quelli quei soft skills, quelle capacità di trasmettere, di comunicare, trasmettere con empatia, entusiasmo, eh, far, fare in modo che i tuoi collaboratori facciano propri. I, I tuoi obiettivi, se riesci a, essere a, a fare questo, allora hai già raggiunto un primo, un primo gradino dell'arrivare del del ad essere un vero leader. Ma un vero leader ma deve essere una persona che deve essere messa in grado anche di poter prendere decisioni in totale autonomia, deve essere una persona che deve, che deve essere in grado di dare un esempio verso i propri collaboratori. Sono tanti elementi che poi è, non è così semplice è, è concentrare in un'unica persona. Quindi per questo oggi noi abbiamo una forte carenza, anche nel nostro paese, di persone che hanno queste capacità, o comunque persone che le hanno ma che non vengono messe nelle posizioni strategiche per poterle poi esercitare, perché spesso vero, chi oggi ricopre un certo tipo di posizioni oggi viene, diciamocelo chiaramente, eh, su, specialmente su aziende molto molto importanti e strategiche, strategiche del nostro paese ricoprono quelle posizioni perché appartengono a certe cordate politiche oppure devono fare interessi ai gruppi finanziari cioè, voglio dire, o, o anche, cioè, eh, si tratta comunque di, un, di scelte che poi magari sono improduttive nel poi certo. portare al raggiungimento di certi così, obiettivi lo no? dico io se vuoi eh, eh, speriamo <ride> che attraverso e con questo processo evolutivo no, che ci deve portare necessariamente certo. a una maggiore innovazione ci sia anche una maggiore meritocrazia, maggiore... attenzione, attenzione esatto. a quelli anche... che sono veramente a quelle che sono veramente le pedine giuste da mettere al posto giusto, Certo, assolutamente d'accordo. Da, lanciamo questa eh, questo messaggio che per me è importante lanciare, sì, perché insomma è molto molto importante, Comunque, si vede, eh, quali sono i problemi a cui accennavi prima, a cui, eh, sì. a cui insomma, eh, si va incontro? Allora sì, abbiamo eh, diciamo che a livello azienda noi come l'Ubea, eh, quello che cerchiamo di fare è quello comunque di eh, sostenere i nostri clienti, perché chi ha le vere difficoltà sono i nostri clienti. Noi come azienda di servizi e di consulenza, diciamo, in, su di noi viene impattato poco, insomma, i problemi del caro energia, perché comunque come azienda non abbiamo scelto, scelto una soluzione di non avere una sede eh, di proprietà o comunque una un'appito, okay. ma, a, ma ci, ci appoggiamo a un centro servizi che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, quindi l'atto nostro la scelta il caro energia, l'abbiamo esatto, fatta nel, 2000, nel 2021 e eh. devo dire che è servita eh, quindi infatti. non abbiamo problemi legati al caro energia allo stesso tempo non abbiamo problemi di costi materie prime perché non siamo un'azienda che produce che fa produzione di, eh, di solute, produce dei, dei prodotti passami il gioco sì, di parole sì, sì, cioè, sì, sì, però i problemi dei li hanno sé, i quindi. clienti e quindi, esatto. quindi esatto. insomma è la responsabilità esatto. nel confron nei confronti co del cliente è fondamentale esatto e la politica che noi abbiamo, abbiamo adottato anche nel primo della pandemia verso i nostri clienti è quella appunto di adottare una politica una filosofia di business un po più diversa siamo stati li abbiamo sostenuti nella fa, durante la pandemia stiamo continuando a sostenerli e, e, non, eh, e anche in termini di eh, efficienza nella tipologia dei servizi che offriamo fanno in modo che anche loro abbiano comunque una maggiore produttività e una maggiore eh, eh, Dire, hanno una similità maggiore e, e riusciamo a creare un rapporto più di partnership che di, di semplici fornitori. Questo, a questo, quindi anche, in questo mi riferisco, ehm, anche a questo mi riferisco nel momento in cui parlo di, di filosofia, di, di business, della, della condizione di un business ethics, perché sì, l'azienda ecco. fa i propri interessi, non sarei un imprenditore se non fa i miei no. interessi, però stiamo anche, stiamo molto attenti a non guardare sempre solo i numeri. Perché guardare i numeri è un modo di. un'analisi molto asetica che poi porta a conseguenze esatto, estremamente dannose. No? Quindi spesso è, è meglio perdere qualcosa, però poi alla fine. A questo dà un ritorno in termini di sviluppo ulteriore. Ecco, in stavo futuro, dicendo perché questo ah, lu sul lungo periodo sul, sul lungo paga. pre-paga, esatto, esatto, esatto. E questa è una filosofia che noi abbiamo notato sin dall'inizio, ma sia verso i nostri dipendenti, nato tra i nostri dipendenti, ma anche soprattutto verso i nostri clienti. Ecco, infatti, questo vostro approccio no, di cui già tu stai accennando, molto eh, inclusivo, molto attento a sostenere e patrocinare anche iniziative eh, culturali, sportive, legate al, al territorio. Sì. Da dove nasce? Perché abbiamo avuto già modo di, di leggere eh, questa sei. vostra esperienza appunto sulle pagine di World Excellence e però questo è importante perché lo dicevi tu, eh, più si va verso il futuro e più sarà necessario Spesso si parla di finanza sostenibile, di tutte le iniziative legate proprio a quella che è la finanza sostenibile, che non è un concetto astratto, cioè o meglio, se lo è, deve diventare presto un concetto fatto di Praticità, certo, certo, e per questo è molto importante l'inclusione, no? cioè l'inclusione che noi promuoviamo all'interno della nostra azienda ma anche verso il territorio nel quale operiamo. Cioè il fatto di sostenere iniziative comunque legate al, al, al mondo della cultura, dello sport, eh, porta anche insomma, a fare in modo che l'azienda si integri nel territorio e quindi anche gli investimenti in termini finanziari vengono fatti in maniera sostenibile a tutela anche del, di iniziative legate alle energie pulite, quindi emissione zero, a, quindi eh, a zero emissioni, al, crediamo molto nel green, nell'economia circolare tutti poi obiettivi dell'Agenda dell digitale 2030 ai quali tutte le, tutte le, eh, tutte le, eh, tutto il sistema paese dovrà tendere e dovrà comunque eh, adeguarsi quindi sono tutte iniziative che, che alla fine hanno un loro valore e che poi fanno parte del nostro brand come azienda perché noi una cosa su cui noi abbiamo puntato molto al 2020 è quella di essere riconoscibili in maniera sul mercato come un tipo di azienda un, azienda un po diversa infatti un'azienda diversa di valore e che comunque comunicativa e che sempre tutto in linea con i principi che poi mi hanno sempre insomma che, che ho sempre che ho sempre seguito sempre rappresentato. rappresentato no voglio dire che costituiscono anche i valori e anche eh, lasciami dire eh, gli elementi che caratterizzano il nostro, per, il nostro percorso imprenditoriale questo è molto molto importante e mh, chiudo un attimo sì, completo sì. quello che stavo dicendo prima sul, sul fatto del, delle difficoltà che sono legate all'inflazione al, al costo certo. delle materie prime cioè penso sia un tema molto molto importante va considerato il tema il il fatto che che oggi questo è un problema per fondamentalmente per i nostri clienti perché comunque hanno delle dell aziende che eh, subiscono i costi dell'energia hanno comunque hanno comunque devono acquistare materie prime dall'estero, eh certo. cioè, cioè e quindi questo chiaramente comporta delle forti difficoltà e proprio per questo motivo, eh, una delle, poi parleremo magari anche delle linee del governo, però eh, del, dell'attuale governo, una delle cose positive infatti sta facendo il nostro governo è anche quella di rivedere se i fondi stanziati al tempo sulle telecomunicazioni per il deployment delle reti sono sufficienti, però sai stanziati, non, non dimentichiamoci, un anno e mezzo fa, due anni La fa. La situazione è, cambiata, è profondamente. cambiata profondamente, quindi è corretto anche per quando venga criticato l'attuale governo il fatto che comunque... Rivedano i fondi stanziati perché probabilmente ci sarà bisogno di più fondi per garantire certo. l'aggiungimento degli obiettivi quelli attuali probabilmente non saranno più sufficienti e non solo e poi ci sono una serie di altri ostacoli che se vuoi poi andiamo a parlarne più nel dettaglio No, eh, no, certo, allora ci sono ancora due aspetti che voglio affrontare con te Beh, visto che abbiamo parlato del governo e della revisione che necessariamente deve essere fatta di alcuni uh -huh. provvedimenti e fondi stanziati ehm, abbiamo accennato prima al PNRR visto che Stiamo parlando delle difficoltà del presente, cominciamo a dare qualche cenno su come affrontare il futuro. No? Certo. Il PNRR quanto può aiutare in questo? Allora, Il PNRR sicuramente ha aiutato tantissimo i principali player del mercato, eh, sia lato fibrautica che lato radiomobile per avere i, fondi ad avere i fondi necessari per poter fare lo sviluppo della rete. Chiaramente ha messo dei fondi eh, certo. che possono utilizzare, perché considerando la situazione drammatica nella quale si trovano gli attuali operatori in Italia, in particolare il team, anche Vodafone, cioè in termini di, eh, a livello in, eh, di indebitamento, eh, per una serie di motivi che poi... Diciamo, sarebbe, per i quali sarebbe necessario poi fare una trasmissione a parte, a, se voi la faremo, la molto interessante faremo. Per, sul numero degli operatori che abbiamo in Italia rispetto a quelli che sono in Europa, rispetto a quelli che sono in altri paesi, sull'Artu che comunque bassissima in Italia rispetto a quelli di altri paesi, sono una serie di situazioni che comunque portano gli operatori a essere in sofferenza dal punto di vista finanziario, quindi non avrebbero avuto i fondi per poter finanziare la crescita e lo sviluppo certo. della rete. Il PNR risolve uno di questi problemi. Sicuramente, e, diciamo, proiettandoci nel futuro vuol dire proiettarci al 2026, no? o meglio al 2030. Poi, dove comunque si dovrà, a secondo la, eh, teoricamente, si dovrebbe raggiungere eh, diciamo, la totale integrazione uomo-infrastruttura eh, digitale, no? e dovrebbe garantire quella che voi viene chiamata la digital mobility, eh, però, cosa si può realizzare? Eh, solo se si, si rispettano gli obiettivi che sono fissati al piano gli obiettivi, eh, e su questo si ridubi perché vista la situazione ah, attuale eh, poi poi stavo dicendo, ce la faremo perché questo è il me, punto secondo cruciale secondo me se eh, quello che abbiamo fatto quest'anno eh, dovesse ripetersi anche l'anno prossimo sarebbe in forte difficoltà e probabilmente saranno anche in difficoltà sarà, eh, verrà messa in difficoltà anche l'erogazione di nuovi fondi perché l'Europa le, le, ha messo delle deadline, esatto. Se, se ha, sappiamo, ha messo delle ruminetti precise quindi l'Europa all'Europa non interessi le lungaggi. Eh, diciamo, eh, di carattere amministrativo che noi abbiamo per autorizzare i nuovi siti non interessa il, il fatto che abbiamo carenza di mano d'opera in questo settore nel eh, settore TLC sembra che nelle TLC manchino circa 16.000 addetti per È poter, e sono tantissimi solo Open Fiber lamenta 500, una carenza di 3.500 unità Open Fiber è in fortissimo ritardo sugli obiettivi 2022, non solo sulle aree nere, ma anche sulle aree bianche. Il, e infatti probabilmente il CDP farà degli interventi importanti in questo senso, perché voglio dire è, è, penso si stia attendendo adesso la fusione diciamo, di team con Open Fiber per poi prendere decisioni al vertice, perché insomma, attualmente non solo Open Fiber, ma anche altri, eh, altri operatori del settore sono tutti in forte ritardo. Non, non necessariamente a causa di, eh, della gestione ma, legate, ma, ma anche do, dovuti a dei problemi contingenti per che il, sono il contesto, paese. Per il contesto nel quale operiamo infatti operiamo. quello che ti stavo per chiedere ma mi hai anticipato tu, è chiaro che eh, in questo momento chi eh, si è portato avanti in tempi non sospetti probabilmente riesce certo. maggiormente a far fronte alle difficoltà perché se invece si comincia ora a dover mettere in campo tutte queste iniziative che, che danno questa spinta innovativa certo. di cui stiamo parlando, beh, sicuramente però bisogna anche un attimino eh, fare i conti con la realtà e far quadrare questi conti, insomma, non è facilissimo. Certo. Ma tu pensi, se 16.000 persone addetti nel campo di TLC in così poco tempo, è veramente critico no, poi Una anche delle... eh, capire se sono formate adeguatamente ecco ma e... guarda anche lì, anche lì eh. Eh, allora, si, ci possono essere delle problematiche Allora, se il tutto non viene affrontato in maniera strutturata ci possono essere eh, le classiche problematiche di skill shortage cioè che si mettono in campo persone poco formate e quindi creano più danni che altro. No? Certo. Però considera che buona parte di questi addetti eh, eh, le professionalità richieste per buona parte gli addetti mancanti al, al settore delle TLC sono eh, risorse che, dove, diciamo, non, non, per le quali non si prevede, non si prevede abbiano un'elevata scolarizzazione. Nel senso parliamo, le persone che mancano sono le persone più operative, quelle che fanno la posa dei cavi in fibra ottica, risorse che fanno, giu, fanno, sono giuntisti, vengono chiamati così, che quindi interconnettono parti fibra o, o comunque anche cioè, sulla parte e queste persone mi viene in mente uno dei, uno dei suggerimenti che mi sento di dare insomma al nuovo governo considerando la situazione no? potrebbe essere quella adesso con il uh, governo deve ascoltare le imprese eh, eh, assolutamente diciamo ma voglio dire abbiamo necessità di, di manodopera specializzata abbiamo tante persone ferme che fino a, per diversi anni sono state ferme con reddito di cittadinanza, di cittadinanza che adesso il nuovo governo vuole limitare eh, vuole a mio parere giustamente, è una mia personale opinione però questa, dare a chi ne ha effettivamente bisogno, persone in età al lavoro, possono essere, vi sono proprietari anche il governo, con dei corsi di formazione, possono essere formate in questa attività, Possiamo, abbiamo 660.000 persone che comunque probabilmente l'anno prossimo non, non percepiranno più il regolini di cittadinanza, ma perché non ci attiviamo e non le formiamo, non le professionalizziamo per creare tra virgolette un esercito no? di persone formate, possono essere, possono essere impiegate da Open Fiber, possono essere impiegate dagli altri operatori, da, eh, da team e da altri operatori, che comunque eh, per attività che oggi su profili professionali che oggi non si trovano sul mercato assolutamente Beh, sai, la formazione eh. costa come tutte le cose però oh. eh, insomma, però, però costerebbe però. molto di meno Appunto, che, e poi il governo avrebbe il ritorno dalle tasse pagate dagli stipendi che percepiscono le risorse quindi sì. questo investimento avrebbe un ritorno per il governo voglio dire. Come si diceva prima spesso eh. non si fanno delle cose perché costano ma senza considerare si che a lungo, nel ah. lungo periodo invece so. si guadagna di ma più si guadagna di più, più assolutamente assolutamente. ma poi fai girare di più l'economia no? quindi alla fine le persone acquistano hanno la possibilità di acquistare quindi chiaramente c'è il pagamento dell'IVA, c'è il pagamento dell'Elbergo cioè, e tutta una serie di, di tasse. Allora, Giuseppe, dobbiamo andarci a conclusione, sì. però eh, prima volevo ripetere un concetto che abbiamo utilizzato prima, il vostro approccio etico, oppure potremmo dire siete eticamente orientati, insomma i temi etici sono fondamentali, per questo avete ricevuto anche un premio, no, faccio sì. raccontare a te. <ride> Allora, sono sicuramente, allora, sicuramente l'aver ricevuto questo premio per noi è molto molto importante, perché riconosce il percorso Guarda, leggo solo sinagogico. delle parole chiave della motivazione. Inclusività, trasparenza, flessibilità, attento focus sulla sostenibilità ambientale. Insomma... Questo è il ecco, futuro, visto che stiamo parlando di futuro. anche perché le aziende, le aziende eh, del, dei prossimi decenni devono stare particolarmente attente a queste tematiche, noi l'abbiamo capito sin da quando l'ho costituita l'Ubea dal 2017, anche in tempi non sospetti, e abbiamo sempre dato questo orientamento, considera che l'azienda ha la certificazione 14 ha preso, tra le altre eh, abbiamo, oltre alla classica ISO del di qualità, abbiamo la 14.001 su ambientale, quindi a sostegno comunque di una politica interna, tutela dell'ambiente, comunque di, di processi interni e comunque sono finalizzati a tutelare l'ambiente. Eh, entro quest'anno eh, spero di non solitarne a generare l'anno prossimo, però se faccio il possibile per chiuderla quest'anno eh, prenderemo la certificazione, l'ISA 8000, che comunque è una, è una certificazione sulla responsabilità. Ehm, di impresa la, la, la responsabilità appunto eh, eh, di, della, sulla sostenibilità di impresa eh, ed è comunque un riconoscimento che ci viene lasciato che, che viene rilasciato da un ente internazionale e che è particolarmente attento alla verifica che all'interno le aziende che hanno questa certificazione abbiano dei processi interni che tutelano eh, la, la discriminazione di, gender, di, di, di, di genere sì. che tutelano, tutelano eh, il fatto che non vengano applicate eh, delle De, uh, mh, cioè, il di lavoro minorile, per esempio, il, il fatto tutela, tutela, de, tutela eh beh, dei dipendenti, parliamo di business eh, anche all'interno dell'azienda, dell qualcosa che noi, eh, su cui noi puntiamo molto. Quindi, una serie di fattori che sono di interesse e che ci danno un posizionamento ben preciso all'interno dell'ecosistema del, imprenditoriale delle piccole e medie imprese nel nostro paese. E sono tutti elementi importanti, sono piccole cose su cui lavoriamo giornalmente. Che stanno dando dei giusti riconoscimenti. Beh, insomma dire. stiamo parlando del business del futuro, mi aggancio a queste tue parole per salutarti e ringraziarti, ma Ringrazio per te. dire che secondo me la morale della favola, a me piace sempre trovare un po' la morale delle situazioni, eh, che non è quella di nascondere le difficoltà che ci sono, e eh, le viviamo tutti quanti, chi più chi meno, però insomma anche da posizioni differenti, ma fare di tutto per eh, affrontarle e per quanto possibile superarle. Poi ovviamente eh, c'è chi ha bisogno di più tempo e c'è chi ha bisogno certo. di meno tempo, però l'approccio deve essere questo, senza dimenticare che dobbiamo sempre essere più sostenibili, e questa parola la ripeto, ma perché al di là di salvaguardare il nostro paese, il nostro sistema, questo ci permette di essere competitivi perché se ci chiudiamo nel nostro guscio saremo sempre meno, come dire, sempre meno sostenitori, mettiamola così, dell'Italia ci saranno, invece noi abbiamo bisogno di sostegno. Ce lo diamo da soli, perché fortunatamente siamo in grado di farlo, però abbiamo anche bisogno, perché siamo in un mondo ormai che è interconnesso. estremamente interconnesso <ride> e sarà sempre <ride> certo, più interconnesso. Certo. Ecco, terminiamo con questa parola. Grazie mille a Giuseppe Mura, CEO di Lubea, per essere stato con noi, per averci raccontato eh, una realtà mh, che sicuramente può essere insomma un po'... Da, da, da spunto, può fare da spunto sì, anche a tutti io... quelli che ci hanno seguito. Grazie a te, Manuela. è stato un piacere essere con voi oggi. Grazie, grazie. grazie. A presto, dobbiamo continuare. Sì, il ci discorso. sono un po, di, un po' di cose che non abbiamo affrontato e che dovremmo affrontare in una io prossima occasione. tutti, guardate un po', eh, perché ci sono carta un po' di cose canta. anche sul, su, su, sulle problematiche. Adesso te li faccio dovremo... sottoscrivere, così almeno ci rivediamo presto. <ride> quando voi, il... con grande piacere. Va bene, Grazie ancora, grazie, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguiti. Questo è il nostro Le Fonti Instant Focus e vi aspettiamo presto. Anzi, rimanete sulle Fonti TV.